C'è un, una community su Google ⁇ eh, la spieghi te sicuramente, che lavora già da tempo, eh, è nata, se non sbaglio, ma adesso vi dirà tutto, tutto Pepe, è nata già più di un anno fa su, su social network e poi si è trasferita su, su Google ⁇ Forse, voglio spiegare innanzitutto intanto eh, buongiorno a tutti e grazie per la disponibilità Beh. benissimo allora eh, io sono uno dei fondatori diciamo così della rete giornalista e blogger per l'ambiente Peppe Croce mi, mi presento o me l'ho presentato tra l'altro rete di cui c'è eh, qualche membro qui oggi eh, cos'è questa rete? è una delle mh, le tante esperienze di cui parlavate voi prima, attualmente tutte separate e eh, tengo a precisare eh, per non, eh, non rubare l'identità a nessuno che non è, è la stessa cosa che si sta per fondare oggi, cioè, noi siamo molto più piccoli, molto più... <ride> siamo, siamo un po'... molto un... bravi. Va, bravi vedremo. Questa eh, rete di giornalisti e blogger per l'ambiente sostanzialmente è nato l'anno scorso, per iniziativa di Marina Perotta, che è la main blogger di EcoBlog, ed è nata come un gruppo su Facebook. Facebook è un buono strumento, l'abbiamo usato tutti per parecchi anni, però eh, mostra i suoi limiti. Eh, adesso ci siamo spostati. Con lo sviluppo di Google, o Plus o Plus, chiamatelo come preferite, eh, più o meno dicembre 2012 abbiamo trasferito il gruppo eh, da Facebook a, eh, a Google. Perché? Eh, lo scoprirete dopo: perché ci sono alcune caratteristiche che ci permettono di lavorare in maniera eh, molto, molto potente, di sicuro più potente rispetto a. Eh, a quello che si potrebbe fare a livello di comunicazione su Facebook. Oggi abbiamo, mh, tecnicamente siamo una, una community di Google+, che sarebbe l'equivalente dei gruppi di Facebook. Siamo circa 100-110 partecipanti, una ventina buona eh, di questi partecipanti sono eh, assidui, partecipano, fanno i video ritrovi con noi, mh, ci alterniamo, comunque... <coughs> 15-20 sono di sicuro lo zoccolo duro, eh, non sono tutti giornalisti, non sono tutti blogger, ovviamente ci sono anche semplici curiosi o anche comunicatori ambientali che vengono a vedere, vengono a informarsi, però in linea di massima questo siamo, eh, capirete bene, appena nati i 100 partecipanti siamo pochini, però possiamo crescere, mettiamola così. Eh, per fare un esempio di, eh, di che tipo di engagement, come dicono gli americani, eh, di partecipazione che abbiamo, eh, mediamente eh, noi abbiamo 8 commenti per post, 0 eh, condivisioni per post e questo è normale perché le community vengono intese come gruppi chiusi, quindi è difficile che tu dalla commune, cioè nel, dentro la community entri o dentro un gruppo Facebook per, eh, per ragionare, per stare lì dentro, non fai circolare poi le notizie. 3 più 1 per post, 834 caratteri per post. Questo vi dà anche il senso di, di quanta roba si scrive e di quanto si discute lì dentro. Faccio l'esempio, la eh, community eh, Google Plus Discuss di ehm, Google eh, America, quella ufficiale, 57.800 e passa membri, per confronto che la community... In, in, su cui gli stessi utenti di Google+, si informano su Google+, e risponde Google America, ha eh, statistiche che in alcuni casi sono inferiori. Per esempio, meno commenti per post, un solo reshare per post, 7 più 1, caratteri molto di meno. per esempio. Questo dà un attimo il senso di cosa facciamo e di come lo facciamo in numeri. Eh, chi partecipa? Eh, ci siamo un po' tutti i piccoli tra virgolette, co-blog, io scrivo su gristyle per esempio Green Me, recentemente ha partecipato anche lei, c'è qua l'energia con Sergio Ferraris insomma eh, vita con Giuseppe Lanzi che è qua, eh, piccoli però fino a un certo punto perché se, se sommiamo le pagine viste sui vari, su questi siti arriviamo tranquillamente a qualche milione di pagine viste al mese complessivamente quindi eh, sommando tanti piccoli ne facciamo uno grande la cosa interessante è che è un'iniziativa completamente slegata agli editori siamo eh, tutti quanti eh, presenti su questa rete esclusivamente mh, andiamo con i nostri loghi andiamo con, le, con i nostri siti però siamo noi questo perché perché se noi cercavamo di mettere insieme eh, anche solo due di questi 5-6 editori che in realtà sono anche di più eh, a fare qualcosa del genere ci avrebbero detto di no eh, io mh, sono solito dire che gli editori i nostri editori non ci supportano ma ci sopportano nel senso che siccome gli conviene perché gli, pro eh sì, perché gli produciamo del materiale originale anche di discreta qualità a costo zero per loro eh, ovviamente eh, mh, non, non ti aiutano ma eh, non, eh, non ti ostacolano, mettiamola così. Fisicamente cosa facciamo? Soprattutto interviste con le, oltre a una approfondita discussione sui temi ambientali, eh, interviste collettive, collettive li, i cosiddetti engaut on air e prodotti er, editoriali originali, quali per esempio il, il primo ebook che abbiamo fatto, però eh, di questo io non vi parlerò perché vi parlerà Sergio Ferraris più approfonditamente. Vi faccio un esempio dicevo perché siamo, siamo passati su, eh, su Plus. Per un motivo semplicissimo, perché eh, ci sono delle caratteristiche intrinseche di questo social network che ti permettono di fare un post come questo qui, non so se lo vedete, sì, di lato si vede, che è un, un post eh, scritto da lui, da Sergio Ferraris, sulla contrapposizione tra rinnovabili e termoelettrico, la, pole la polemica sugli incentivi che c'è stata un mesetto fa. In questo caso c'è un testo formattato sostanzialmente un titolo e poi eh, dei virgolettati, dei link ad alcuni video e poi di sotto un video incorporato e embeddato come si suol dire. Ora io non dico che questo qui sia un prodotto editoriale perché non si può chiamare, un, cioè non è un vero e proprio pezzo, però un, un ottimo semilavorato io credo che lo possiamo considerare. Ora chi viene da fuori, chi non è giornalista, chi non è blogger, chi non è comunicatore, chi non conosce questo argomento, o anche chi lo è, comunicatore ma non conosce l'argomento, ha bisogno di un, eh, di un buon canovaccio per dire che cosa sta succedendo in questo, eh, nel, rapporto tra, eh, cioè nel sistema elettrico italiano, perché si stanno scannando in questo modo. Entra, trova questo posto di Sergio Ferraris e è a metà dell'opera e l'altra metà la fa cliccando sui link. Capirete bene che a livello comunicativo tutto questo è molto più potente di quanto, eh, certo, è, è, un, è una questione di, di riflessione, non è un tweet, non, non veicola migliaia di, di pagine viste o robe del genere, però in, in un'ottica di approfondimento, di mettere la conoscenza a disposizione degli altri, chi entra e trova una roba del genere gli serve, gli è utile, roba simile. Eh, questo posto l'ho fatto io, è eh, relativo all'ultima intervista che abbiamo fatto, quella, mh, è un'intervista collettiva... Eh, su Taranto, Taranto post referendum, in questo caso non ci sono link, non c'è niente, c'è solo il video, una brevissima spiegazione, però la cosa interessante eh, se vedete sono i timing, al terzo minuto c'è il referendum è una tappa di un percorso iniziato, eccetera, eccetera minuto 18, minuto 24 e 45, L'utente viene, il lettore viene, entra, clicca sul singolo minuto secondo, senza uscire dalla community, senza uscire dal post, direttamente sotto il video si aggiorna e va a quel, a quel minuto secondo. Che è un'altra un delle funzioni molto interessanti. Cosa sono gli Engarten Air? Eh, le nostre video interviste collettive, sostanzialmente, sono le, lo strumento nasce come video chat. Massimo 10 persone, quindi considerate una, e una o più sono gli intervistati, il resto siamo noi. Quindi abbiamo 10 slot liberi, diciamo 9, 8, 7, 6, dipende quanti sono gli intervistati. Contemporaneamente, mentre noi facciamo l'intervista, eh, questa intervista viene registrata su un canale YouTube, sul mio canale YouTube in questo caso, perché per questioni tecniche sono sempre io che faccio partire là, eh, e conduco tecnicamente l'intervista. L'hangout può essere sia aperto alla partecipazione del pubblico, noi non lo facciamo, lo facciamo chiuso per, eh, per questioni di tecniche e di banda, perché è comunque una, uno strumento che stiamo imparando a usare. E, e dicevo, la cosa interessante è che mentre noi facciamo l'intervista si può vedere online, in diretta, ma comunque poi viene automaticamente registrata sul canale, quindi lo puoi, eh, lo puoi inserire in qualunque sito, è un normalissimo video di YouTube, come inserite qualunque video di YouTube nei vostri siti potrete, potete inserire anche i nostri. C'è anche una chat testuale parallela al di fuori che non si vede nel video e non si vede nel video registrato, lo vedono solo i partecipanti, utilissima per esempio per chiedere la parola, cioè nel senso che eh, l'intervistato dice una cosa, attenzione fatemi intervenire perché so che non è vero. Hai una sorta di eh, possibilità di dialogo in diretta al di fuori di quello che si vede e che si dice. La, la chat è visibile a tutti. La chat è visibile a tutti, se, ovviamente se si apre. È utile perché, ad esempio, Bonelli mi viene a dire, eh, non so, abbiamo fatto questa proposta di legge, eh, uno dei colleghi sa che non è vero, ad esempio sa che in realtà è diverso, chiede di intervenire, si ferma a Bonelli, il collega deve dire una cosa. Ci siamo senza, perché gestire dieci persone è un lavoraccio. Cioè io, ve lo dico, io, io esco col cervello fritto da, da queste cose, ve lo dico onestamente, perché dieci persone, tutte estremamente motivate tra l'altro, che, che, che, che hanno voglia di intervenire, non è, considerate che sono interviste che durano dai 45 minuti a un'ora più o ecco meno. Questo mediamente. volevo chiederti, ma, ma non è facile, cioè, adesso che comincia a, a girare questo, questo, questo modo, questi hangout, questi video retrovi, gli intervistati non si sentono un po' al centro dell'arena, non si sentono... Essere intervistati da 10 di voi... Allora, voi, il discorso eh... è semplice, il discorso è semplice. Se io vado da Chicco Testa e gli dico mi dai un'intervista, Chicco Testa mi guarda e mi dice io non te la do. Eh. Se ci vado in io e altri nove, e quindi Chicco Testa sa che esce, non dico su tutti e nove, ma almeno su cinque 6 sei esce, e il suo messaggio, il suo messaggio passa su cinque 6 sei blog, giornali, riviste, eccetera, eccetera, è già diverso è proprio questo il, il concetto che sta dietro eh, io non posso ottenere eh, cioè faccio rete con gli altri e ottengo quello che mi serve tutti i video ovviamente poi vengono pubblicati con licenza creative commons proprio per questo motivo perché non, il copyright non può essere di nessuno e deve essere, eh, deve essere disponibile per tutti cosa interessante eh, in, nei video ritrovi privati è possibile vedere anche dei video di YouTube, del, delle slide, eccetera, eccetera. Tutto questo non è possibile in quelli registrati che vanno in diretta, quelli che facciamo noi. Molto probabilmente per questioni di violazione di copyright. È altrettanto probabile che nel giro di qualche mese... Ehm, tutto questo, per, almeno per i, i video con licenza Creative Commons, eh, venga data la possibilità di farli vedere anche eh, online, anche in diretta, on air, e poi registrati. Se questa cosa dovesse succedere, lo strumento cambia completamente, perché vuol dire che tu ti fai una sorta di talk show in casa. Eh, esatto. <coughs> la potenza dello strumento aumenta in maniera... Cioè, io eh. posso portare ad esempio un video che io ho girato di una testimonianza di un, di un uno sversamento di inquinanti in un fiume vado a riprendere Gela, posso fare qualunque cosa e farlo vedere durante l'intervista e questo ovviamente darebbe moltissimi eh, sviluppi. Sì, tra l'altro, però eh, noi non lavoriamo in televisione, infatti loro, <ride> Ogn ognuno c'è il presente, c'è il passato, c'è il futuro. Eh, come funziona? Eh, banalmente si, fa, si lancia un tema, eh, l'hangout ovviamente è il risultato finale, tutto questo si organizza prima, cioè lo organizziamo in community, si lancia il tema, chi è interessato si prenota un posto, ovviamente i posti, i posti liberi vengono selezionati in base alle competenze, cioè non facciamo parlare tutti di tutto perché non, non avrebbe senso. Eh, considerate anche il fatto che eh, se ci sono determinati temi in cui non abbiamo specialisti, può capitare che chiamiamo qualcuno da fuori. È successo per esempio per un video ritrovo sull'agricoltura, abbiamo chiamato mi pare si chiamasse Mimmo Pelagatti di Radio CRC Campania, che è una delle proche radio in Italia che ha un GR totalmente dedicato all'agricoltura. L'abbiamo usato, la, la sua collaborazione mi pare per 30 disse dell'IAB, ma se non ricordo male. Si cercano i contatti ovviamente con eh, le persone intervistate, eh, da intervistare tramite vari canali, ad esempio il Testa di cui parlavamo prima l'abbiamo beccato su Facebook e ha risposto. Oppure ci sono i classici uffici stampa, le, le società di comunicazione, c'è un po' di tutto. Si va, eh, si, si butta l'amo, chi risponde, eh, da dove risponde risponde, non ci interessa l'importante è che risponde, siamo molto pratici. Ovviamente c'è una, una serie di prove tecniche da fare perché lo strumento è semi sconosciuto in Italia, quindi se io dico andiamo a facciamo un video ritrovo, la gente mi dice che cosa dobbiamo fare, e allora io me lo devo chiamare il giorno prima, gli devo fare settare la web, gli devo fare la via scalia insomma pure lì c'è un poco di lavoro, ma ne vale la pena e si fa sostanzialmente un hangout privato in cui gli spiego come funziona la cosa e poi il giorno dopo o nelle ore successive andiamo in diretta. Finita la diretta, eh, vabbè, viene, disp viene diffusa la notizia ovviamente eh, per, per avere la partecipazione di tutti, viene registrato autonomamente, cioè noi non facciamo niente, fa tutto YouTube, nelle 24 ore successive noi diffondiamo ognuno sui nostri siti tutta, eh, tutto quello che abbiamo fatto ed è appunto quello che ci dà la nostra forza sostanzialmente cioè eh, non passiamo dagli editori gli editori ci sopportano e loro escono su 4, 5, 10 siti che è la cosa che gli interessa eh, cosa abbiamo fatto fino ad ora? 14 video interviste o oh, ne vale la pena o non ne vale la pena questa è una cosa molto interessante secondo me perché noi abbiamo, fino ad ora abbiamo avuto poche visualizzazioni abbiamo avuto poche migliaia, 5, 6 mila qualcosa del genere eh, il video più visto è stato l'intervista di Bonelli che ha avuto 700-750 visualizzazioni uno direbbe, eh vabbè con tutto sto lavoro non ti conviene farlo è poco, è poco è poco, sì sì no ma eh, ce ne rendiamo conto non pochissimo ma non cioè, bisogna essere onesti non, eh, non siamo il pulcino pio questo è sicuro eh, beh sì cioè, oh, il discorso qual è però? noi partiamo... Noi partivamo sostanzialmente da zero, da zero abbiamo creato una sorta di redazione virtuale che è una, eh, un progetto molto interessante e soprattutto la cosa che ci interessa parecchio è la fidelizzazione dei video, le nuove iniziative che stiamo facendo. La fidelizzazione dei video la vedete qui, il video di Testa ha avuto, ai tempi, questo entro il 19 aprile ha avuto 400 circa, 450 visualizzazioni, un quarto, un quarto, oltre il 25% degli spettatori è arrivato alla fine, a 56 minuti, cioè un quarto, quindi 100-150 persone si sono sorbiti, sorbiti realmente eh. un'ora un piena di 59 minuti, quanti sono di chicco testa? Eh... <ride> Con... Scusa Peppe, devo tagliarti in modo drastico, inesorabile, vero? perché i tempi se no eh, ci... Quindi cerca se di, se, di... Puoi, se puoi chiudere rapidamente. Nuove iniziative me... citavo soltanto Green Politica che ri ringraziamo, che ci sta aiutando a uscire anche su, su Twitter. In pratica ci fanno il desk Twitter. Eh, durante l'hangout gli teniamo uno slot ehm, per cui praticamente loro eh, ci fanno l'interscambio da e per Twitter durante il video ritrovo e, e niente basta se devo, se devo chiudere a ah, una cosa che ci tenevo a dirlo eh, stiamo iniziando a diventare fonti ad esempio quando abbiamo fatto l'intervista a Chico Testa abbiamo avuto la richiesta da parte di Asso Solare dice che okay, noi no eh, eh, giustamente hanno voluto eh, fare la, la risposta ovviamente gliel'abbiamo concessa eh, salto salto salto eh, Commenti Google, questo ve lo, ve lo dico al volo, è uscito due giorni fa, tenetelo molto in considerazione, cominciatevelo a studiare, è un sistema, se avete presente i commenti di Facebook, quelli sotto nei, nei siti, però bidirezionale, qualunque, qualunque condivisione fai, eh, finisce nell'articolo, nell il che vuol dire che se eh, quel sito eh, attiva questo sistema, lo bombardi, lo puoi bombardare. Ed è una cosa su cui sto cominciando a ragionare che ancora non conosco molto bene, ma che potrebbe virtualmente cambiare le cose. Io stacco qui, altrimenti non, non finisco più. Grazie.